<ride> Meno male che è finita Sì, finalmente sono passato questo ore. Oh, a me sinceramente il fa paura Ma no, dai, non fa paura Comunque io quel 4 non me lo meritavo Ma se non avevi studiato nulla ah, Sì, appunto Meno male che non ha chiamato me Ieri non ho nemmeno aperto il libro Ci sediamo a mangiare che ho fame? Sì, anch'io ho fame Che cos'è secondo te? È un diario. Ma che fai? E se torna il proprietario? 15 aprile 2021. È successo di nuovo. È colpa mia. Non dovevo indossare quel vestito troppo corto. Ho capito l'errore da come mi ha guardata lui appena sono rientrata a casa. Mm. Continua a leggere. Dammi qua. 20 maggio 2021. Ormai mi sono quasi abituata al dolore. Quando mi ha messo faccia a terra, ho capito di non farcela più. Forse avrei dovuto dare retta a mia mamma. Non dovevo sposarlo. Vai avanti. Ho paura. Sono stanca. Voglio andarmene. Non ce la faccio più. 31 maggio 2021. Voglio liberarmi, gridargli contro, andarmene, ma non ho le forze. Non è colpa mia. E adesso che cosa facciamo? Vieni chiamare la polizia. Lo sapevo che non dovevo aprirlo. Non sono affari nostri. Non possiamo non fare nulla. Meno male che lo avete trovato. Ero così preoccupata. Grazie mille, ragazzi. Grazie ancora. Oddio, ma tu sei Ludovica Gibelli? Ho letto tutti i tuoi romanzi. Stai scrivendo un nuovo libro? Sì, ci sto lavorando da un po'. Puoi farci un autografo? Certo. grazie mille grazie ancora ragazzi grazie mille